Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 e vi diamo il benvenuto nel primo episodio di New Super Mario Bros U Deluxe. Allora, d'ora in poi ci saranno un, un po' di cambiamenti nel canale, cioè l'audio non sarà più in post produzione, c'è anche, anche questo tizio qui che non so da dove è entrato, sì. Sì, e ci, sarà, ci saranno un video al giorno, ogni giorno forse, e poi speriamo che funzioni così. E poi forse ci sarà anche una let's play secondaria mm, Lo vedremo I don't know Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti E adesso iniziamo Fatelo please Allora ovviamente giochiamo di due Io uso mafia ovviamente E Todd come l'altra volta E ora stiamo in silenzio per la cutscene O forse no perché comunque Cs ci danno il copyright Copyright free, in. Copyright free, cazzi. Sì, certo. Va bene, possiamo vedere qui una scena molto normale. In cui Mario e due Todd. Possiamo vedere dice. qui una reaction molto. Eh, con molti contenuti utili. Mm, ah, yes. Adesso esce una mano enorme, là, che chissà come fa ad entrare in tutta la nave. Che entra nel castello in qualche modo, perché il castello è aperto da sopra, ovviamente. Poi con molta precisione, senza. con molta precisione, distrugge i. Due idraulici e due funghi mutanti e li lancia via, molto lontano. Che vanno a sbattere contro un albero di ghiande. Lasciamo perdere. Sì, certo. Vabbè, questa parte sarà mutata. Non lo so. Sentiamo comunque... anche il copyright. <ride> sì. Non questa parte non intera. È solo la sola parte in cui dici la parolaccia. <ride> Bene. Quindi adesso partiamo alla ricerca e vediamo quanti. Alla ricerca, dai, sta lì la principessa. Partiamo, lo sappiamo. Il problema, è, il problema è che Mario è sempre lentissimo. E ci vuole un gioco intero a raggiungere. Quanto stai urlando? Guarda no, zitto. Stai <ride> urlando, <ride> forte. Che vediamo quante continue. ma Marco sta cosa che bisogno. diminuisce l'audio del gioco quando noi parliamo è orribile cioè mi sta dando fastidio No. Alle orecchie, no. agli orecchi. tanto lo puoi mettere a schermo intero eh uh, sì. aspetta scusate se senti rumori da mouse da topo hey, piana delle ghiande iniziamo subito eh, iniziamo Col il primo, primo livello, livello di... e meno male che sono. hanno il nome il i livelli perfetto vediamo Perché quante continui Marco good. avrai fino alla fine del salito allora spette. stavolta non muoio al primo Goomba mi fa letteralmente in ogni altro coso eh, Beh prendi questa ghianda la ghianda è il è nuovo power up di nuovo questo gioco, anche di questo se non, è gioco. Nuovo. non è nuovo perché stava nell'altro gioco <ride> solo, che que... solo che di eh, però il problema è che questo è un porto Quindi tecnicamente è apparso in questo gioco per la prima volta Si sì, anche no però Comunque quindi... è scomodissimo giocare con il con il Joy-Con me lo dico Sfidraniamo leggermente perché, tanto l'abbiamo già fatto tre volte. Beh, su uh, gioco. aspetta. In totale, ah, non c'era niente di interessante. Yeah. Ok. Quando parlo io si abbassa, quando parli tu, no. Perché quando allora, parli tu, urli. E quindi il gioco dovrebbe allora, Vabbè, deve tanto non ci interessano i punti ora. <ride> io, io quando gioco a fare per fare il 100%, cioè quando abbiamo giocato per fare il 100%, quando ho avuto il gioco per la prima volta. Io ho usato ruboniglio e quindi. Eh, quindi mi viene da, passa mi passavano i nemici. È, anche però mi. mi, mi viene l'impulso di prendere gli oggetti anche quando non mi servono. Sembra giusto, solo che non è giusto. <ride> no, dai! Almeno non sono stato ucciso bye da sto No, no, no, no, un attimo. No. <ride> Ho Ho un un salto pericolosissimo. No, io... Bene, qui vi vi no. le monete Non no. tanto tanto no, no, no, dai! Ah, Mist preoccupare posso sempre tornare Yit. Oh abbiamo perso la seconda moneta Ok torniamo indietro No zit uh, è un cacchio è vero <ride> Qua infatti Bene ragazzi okay. abbiamo trovato il tubo Finalmente <ride> Ok questo era un po' confusionale però è anche colpa nostra che siamo vecchi è... No è che all'inizio abbiamo pure speedrunnato perché noi eh, conosciamo già il primo livello sì. Scusate per il taglio ma interruzioni continue. No, io. E ora tagliamo fino alla. alla. No, mh, alla altro, terza. Adesso, adesso lo speedrunniamo come presso al normale. E non Beh, se, se siamo lenti meglio tagliare comunque. Tu sei lento. No, you. Bene, no, ma che arriva prima vince un euro in cioccolata. Perché sei grasso, devi mangiare. Cioè vai al negozio di cioccolata e, e chiedi quanto posso per un euro oppure uh, un prendi euro. un euro di cioccolata. <susurre> Bene, siamo arrivati, si sì, abbiamo tagliato, ma probabilmente no. No, Vieni. non abbiamo tagliato. Allora, non è come in Super Mario 3D World, quindi non ci interessa la bandiera d'oro, solo che è, è sempre buono avere le vite. Soprattutto per Marco, che ne ha Per la bisogno. prima volta io ho più vite di te. Ma questo è il primo livello. Eh. Alla lunga vedrai come ne prenderei di più. <ride> Dai, no Ok, va bene, va bene. <ride> Hai fatto venire... Hai... Let's go, prossimo livello Insordito Ma Adesso fans. tipo l'audio è corrotto come prima No Non Se lo è, allora... Restartiamo tutto e basta Vai Ops No Oh no Ehi, hey, ma se... Ehi, hey, ma se... Niente, be... perché non puoi andare... È bloccato lo schermo Go go go Beh comunque quando l'audio è corrotto uh, si capisce dall'audio che si sente se oh no. è... Ecco questo non vuol dire che è corrotto Questo vuol dire soltanto che stiamo parlando sopra il gioco Eh cacchio Vabbè lo sappiamo noi se l'audio è corrotto Se Appunto. è corrotto non verrà, non verrà fuori sto video <ride> Cioè è intelligenza proprio Smart boy Aiuto No you're not smart boy è Comunque, eh, se. non so se per qualche motivo l'avete notato Però ho, ho cambiato Joy-Con perché l'altro si è scaricato mentre cercavamo la, la, notarlo, la moneta stella la <ride> Non lo so, magari mettiamo pausa e notano che abbiamo due Joy-Con destri No Ah, solo per me, la vita o entrambi? Per te, perché tu hai preso le monete Anzi no <ride> No, sì, non invece. era per le monete, era per i Goomba che ho ucciso Ok, questo lo prendo io intanto <ride> C'è la stella qui, mi sa, forse No, non ce n'è No, stella. la stella è qui vicino um, Nel frattempo prendi qualche power so. <ride> up No, dai Prendi veloce Ok, yes. L'altro despawnerà, povero uh, oh, Non, non c'entra questo Oh, non riesco a entrare in quel tubo ecco, fai No, così. Abbiamo adesso un ostacolo estremo Do. Do. Do. Do. Prendi <ride> Non mi interessano you. I pugni di Mario quando salta diventano enormi Oh you don't Guarda No you don't Guarda come diventano grandi Levati Perché l'hai fatto? Perché qui sta il tubo No no c'è cioè il tubo la, la, Il coso lì No, quello, non entrare lì. Eh, il coso lì, oddio, non... non sei prendi... in porta del blocco con la vita, sei morto per lì. Non il blocco della, li, della vita, eh, La pianta piragna, quella lì che ci porta in cielo. Dove? Nel blocco nascosto che I'm sta... In... Là! Ah, là! Oh, Marco, Marco. Quando ti un become intelligente... Quando stop being smart No, quando stop smart being smart Because smart is opposite of intelligent Basta, parlare in inglese è scorretto <ride> <ride> Vabbè, lo prendo io, ci vediamo No! Ui! Sono ancora vivo, ah sì, è vero No, dobbiamo ri andarci Perché non abbiamo preso la moneta stella Per colpa mia Ops, Taglio <ride> Ok, siamo okay, tornati andre sopra, andre. adesso Marco ah, imbollati okay. così non, non evi cioè evitiamo il problema Ah già Ok non importa Kiki Comunque l'audio è in ritardo. Adelio eh gioco. vabbè non, non, non, non appare nel. Are you sure about that? prendiamo dopo l'uscita segreta, però ora vai. Esatto, signori, se non, avete, se non avete ancora giocato questo gioco, che è impossibile, cioè, è uscito vent'anni fa. Cos'è il gioco impossibile? Lo, quello della Wii. Vabbè, comunque saprete che in questo livello c'è un'uscita segreta. Il gioco è impossibile, quindi. No. <ride> Vado io, tu rientri nel tubo ora. Bravo, ragazzo. Vedi qua che parkourista, perfetto. Ora abbiamo vita uguale. Bene, andiamo a. Non avanti. sembra un normale gioco di Mario. Bene, um, qui, qui sta la, la cosa L'uscita la, segreta Ma ora non la prendiamo Perché non ci prega niente And let's go Qui, no <ride> Ho filato il salto E ora c'è più vita di me perché ho fatto il salto bene oh, Apple yeah no, dice Apple yeah. yeah Ricordate bambini Apple, Una mela al yeah. giorno toglie il medico di torno quindi non dovete um, più andare dal dentista. Allora, demotis. il livello segreto lo facciamo in questa puntata, no? facciamo tutto in questa puntata. Tutta la prima metà del mondo. Sì, certo. La prima metà del mondo, ma il, non c'entra il... E anche di più, il, più in so realtà, se... perché la prima metà di questo mondo è velocissima. No, ma eh, facciamo solo la prima metà del mondo. per Shut ora. Up. Tanto la seconda parte la facciamo pure oggi, quindi non ci interessa. Uh, allora, tagliamo la, um, alla... La velocità all l'uscita segreta. Eh. Ok, eccoci. Ok, avete presente dopo la pianta? Ecco, invece di andare lì salite qua sopra. Uh, vabbè io voglio il power up perché Però io sto aspetta, morendo. Invece di salire lì dovete andare ancora più sopra. No, in realtà non si può. No, veramente sì. No <ride> Sì, ora si scende, credo. Vedi. Ok, sì, quindi. quindi bisogna andare sopra. ancora più sopra, senti, ti raggiungo. Ah è vero, que que que quello è quello per imbollarsi Entrambi, ok. Non ti ricordi di veramente il pulsante per imbollarti? No. Qui. Vieni. Ok, perfetto. Ah. Adesso <ride> correte tanto in avanti perché siete bambini veloci quindi ce lo potete fare. Con Mario soprattutto, che Mario ha il potere dei soldi dalla mafia. Oui. Ovvio. This is un mafia works. Più, più soldi mafiosi avete, più saltate. Ok basta, che poi YouTube ci vanno il video. <ride> Perfetto e qui abbiamo l'uscita segreta No Per il livello segreto Squill! del mondo Sentiamo Non lo dice qua, lo dice il Mario Bros Wii stupido Ma io volevo No No non c'è più Mi dispiace Hanno finito lo stock Vabbè e... allora facciamo il livello segreto e poi la, la certo. torre Cioè sono quattro livelli letteralmente mm. Mm. Ok, questo, finendo questo livello ci porterà direttamente al mondo 5. Perché se siete dei, se se si dei cittoni che volete skippare tutto il mondo, allora questo fa per. Allora, voi. se volete skippare tutto il mondo, perché avete fatto l'uscita la, la, la, principale del mondo? Del livello 2, scusa? Mica. Vabbè, lasciamo perdere, guarda. Ok, un livello, il primo livello subacco del gioco, che non è nel mondo. Sì, lo so che oh, il tuo tu esempio potete. non era noi, ma era in chi cita. Ok, siamo attenti perché qui le monete stella sono, possono essere in qualsiasi tubo. Uh, ah, è vero, non abbiamo parlato di Toadette. Allora, Toadette. È un'aggiunta di... inutile al gioco per quelli <ride> che non sanno giocare, che vogliono avere dei vantaggi inutili. È letteralmente per rendere attacchi. Io e lui la lui. odia. <ride> A me non, non, non E inoltre ha creato farfugio. la cosa peggiore del mondo. <ride> che cioè... non dirò. Perché. I p di Mario No, non quella. La, la super corona Perché ha creato Oh mio dio Ha creato Zitto. Il meme più sotto di Come devi dire B Vabbè, dai, No, taglia va bene. Mm, Non possiamo Oh, Bowser ci fa una Vero sì, Eh, vero. lo so Cioè, sì, lo so È vero Ah, <ride> aggaccio Perfetto, ora uh, ah, dobbiamo, andare giù. Do dobbiamo andare giù sotto il tubo rosso, rosso. Non, avete non abbiate paura di scendere dallo schermo. Tanto. che non siete, non siete grassi uh, uh, sprofondate di più del dovuto, però non penso voi siate grassi come Marco. <ride> Quindi... um, questi livelli segreti stanno in ogni mondo tranne, credo il mondo 8. Sì, perfetto, questa la prendo Curio, io no, e eh, stanno anche questa. Sì, stanno tutti, in tutti tranne il mondo 8, cioè... C'è un, un livello segreto nel mondo 8? Solo che. Abbiamo perso mh, la, la terza moneta. È un po' particolare. No, no, sta qui. Lo so, li volevo trollare. All um, e tutti portano a un mondo nuovo oppure a una scorciatoia. Ok, in quel tubo là devi entrare. Quello verde in basso a destra. Anzi, no, no, sta neanche nel mondo 6. No, Beh, no, capito, non ho neanche nel mondo 7. Non me lo ricordo. Non Dai, ci importa. sono, ci sono. <ride> Cioè tecnicamente... Tu come ha spinto, Basta, con te, no, non dico più tecnicamente per dire altre robe. Ah ecco. Aspetta. Allora, um, comunque La un... nazione... <ride> eh. Il blocco. Sì, va bene. Ma vieni, non ti muove troppo che il, il microfono prende tutto. Allora, um, stavo dicendo... Todet... Vuoi ucciderlo? No. <ride> Todet di nuovo ha un power up in più. Uh, che è praticamente uguale alla ghianda soltanto che ti salva anche quando cadi. Ah, bloccato. <ride> Basta. Allora. È praticamente uguale alla ghianda solo che ti salva anche quando cadi. Quindi ti, ti fa un salto in più quando cadi. Uh, e poi, vabbè, poi puoi morire dopo quel salto anche. Ehm, e poi.. Um... Ah, i, le Ha lune... più tempo extra Ha delle lune, ah, le, lune, può, può le, lune tre, le lune tre app per, Al posto dei one up Normali che hanno tutti E ha un secco di tempo in più Che ha può essere secco... molto utile in Luigi U Perché in Luigi U avete sempre 100 secondi Per finire il livello mm, Eh sì, c'è pure in Luigi U si, si, si, quindi Lu... eh, No no no c'è un'altra cosa Aspetta può nuotare come, come Mario quando ha il power up pinguino ok come vedete abbiamo sbagliato. il mondo 5 ma non ci andremo ovviamente adesso ma tra tipo 7 parti e quindi um, Forse. Okay. Sì, boh, 7 parti sì, dovrebbe. Bene, quindi essere, passiamo avanti non 7, uh, 9 ok tu ricordati Bowser io mi ricordo il resto in realtà, basta che ci riprendiamo un bacio. Appunto. <ride> e poi. E, e Praticamente rende il, il nuoto più facile visto che ha lo stesso nuoto del pinguino. Okay. Allora, il primo non si prende. Che okay, tu prendi il secondo e io prendo il terzo. Marco! Marco! Vai via! <ride> Inutile. Che okay, ora salta hey, su. Ehi, ciao! Tod. Ok, uccidiamole e mangiamo le sue carni. <ride> Perché? Perché è un Todd, è un fungo. I funghi ci fanno diventare più. Dove è la ghianda? Ah, vabbè, ma ci spiegano gli oggetti, come funzionano. No, non ce lo spiegano là. in realtà. Uh, premiere per avere i tuoi oggetti. Sì, Bene. Sì, sì. Di Dunque... solito al mondo 1 qui c'è cioè, in questo incrocio qui c'è una ghianda. No. Però vabbè. Comunque, il sistema di storage in questo gioco per gli oggetti è tipo quello di Super Mario Bros. Wii, però peggiore perché è gli peggio oggetti per... ne avete uno solo per spazio. Quindi non Ne abbiamo uno solo per spazio e ci possono pure essere i doppioni che occupano comunque spazio. Quindi. Uh, per i grandi, semplicemente 8 spazi per gli oggetti, vero? Ma perché 8? mi devi interrompere ogni volta che parlo. Zitto, zitto, tu. zitto, devo parlare io, <ride> devo interromperti. Allora, ehm... mentre in New Super Mario Bros. c'era ehm... 99 per ogni Dillo oggetto, punto. Eh, mio dio. 99 per ogni Ci oggetto. 21 per dire un concetto semplice. Fallo spiegare a me, va. S Oddio pensavo di star per morire e sono morto Più o meno uh, Lì credo non ci sia niente a parte altri uh, fiori ghiaccio Puoi imbollarti No Puoi imbollarti No I don't think I will Però puoi farlo Ma <ride> no, non penso che lo farò Questo è il punto Oh, shush. Ah, ah c'era un, un blocco. E io eh? che. E io, visto. che <ride> e io che. Io che. Mortali con la ghianda ogni volta. Cioè, io non prendevo il. il, il fiore di ghiaccio. Il livello e prendevo, mi prendevo una ghianda. Ma me invece lo prendevo da solo. Con un bravo ragazzo. Sì, certo. Come si, si potesse fare? No no, no, no, no, dai, dai. Sto aspettando, Marco. Yeah. No No, no, no, no. Marco, il tempo scorre, Marco Il tempo sta per finire No Ok Sia, dice Toad <ride> oh no. No, no, no, no, no Ok, non si può fare da qui Sì che si può fare, l'ho appena fatto io L'ho fatto pure io, basta fare una pirouette Ok, aiuto, non andate in, quello, in quel posto lì È brutto No, no, no, no, <ride> ci ero appena andato Ok, qua potete schippare l'intera sezione che è molto complessa No, nah, neanche, a... neanche però Quindi consiglio a Marco N di E Comunque è molto meglio, <ride> consiglio a Marco di già qui intanto Ok, qui fate attenzione sempre ai lati Che come in Mario Bros. Witch ci sono dei power-up, Quindi possiamo andare Spesso in quello destro, anzi quasi sempre Ed è un fungo o un fiore e ora cap... no, ah no, è vero. Ok, tu spammagli il fiore di ghiaccio e io gli spammo quello di fuoco, vai. Non è meglio saltarli sopra. No. Guarda, tanto è facile. Ecco. Ok, il potere letteralmente è Eh sì. Ok, tutti io li ho fatti punti. <ride> number one. Esatto. Perché ne tutti dicono Mario number one, ma nessuno dice mai Todd number one. <ride> Questo dimostra terra. la mia superiore. Sta Per finire la parte. Wow. Perché c'è. Cioè, eh, erano semplicemente quattro livelli. Ci cioè abbiamo messo un casino. Per tutti i tagli. Questo verrà di 20 minuti meno. My pure 15 be. minuti. E salviamo. Prendiamo quella ghianda e poi. Ah, eccola la ghianda. Quindi nella prossima parte finiremo il mondo 1. Cioè, piano delle ghiande. Eh, eh, e probabilmente... faremo gli altri livelli rimanenti. No, e poi prenderemo e quel baby Yoshi. Ciao. Quindi ci vediamo alla prossima.